Ciao a tutti, oggi vediamo questi particolari oggetti. Si tratta di supporti per minerali e oggetti da collezione. Hanno questa forma rotonda con dei piedini di due misure diverse. Abbiamo tre misure, la misura da 5 cm di diametro, questa invece da 7,5, un po' più grande per minerali e oggetti un po' più voluminosi ora vediamo come funziona questo è il supportino da 5 eh, cm di diametro si posiziona il nostro minerale il minerale resta fermo come desiderato Possiamo anche cambiare la posizione del minerale senza dover aggiungere plastilina e mettere in evidenza la parte più caratteristica o più pregiata. Quindi è un supporto molto utile proprio per oggetti di forma molto irregolare e anche un po' pesante come nel caso di una pietra qui vediamo il supporto un po più grande e andiamo a, posizio a posizionare una, eh, una pietra un minerale di dimensioni maggiori come possiamo vedere si tratta di una plastica trasparente molto luminosa che non va a disturbare ehm, l'immagine del nostro minerale. Ecco qui, rivediamo le due misure, quello da 5 cm di diametro e quello da 7,5 Ora invece ecco qui il supporto più grande, questo è per oggetti minerali di dimensioni piuttosto voluminose e ha un diametro di 10,5 cm. Si tratta di una plastica molto resistente proprio per eh, essere da supporto anche a pietre pesanti. Ecco qui, vediamo le tre misure. Tutti questi oggetti molto particolari li potete trovare sul nostro sito elettronicadidattica.com Abbiamo anche la possibilità di eh, sconti particolari per chi eh, necessita di un mm, numero elevato di pezzi. Abbiamo offerte per 10, 30 o 50 supportini. Vi aspettiamo sul nostro sito anche per altri articoli, per le vostre collezioni, scatolette, piuttosto che plastilina o altri tipi di supporti. Ecco qui vediamo le confezioni da 10 pezzi, ad esempio sono molto convenienti per chi ha tanti minerali da sistemare non perdete i nostri prossimi video iscrivetevi al nostro canale se ancora non l'avete fatto elettronica didattica io vi saluto e vi aspetto per la prossima volta ciao a tutti